Mi è mai capitato ascoltando la radio mentre una canzone sta arrivando in te nascere un'emozione di felicità o di immensa tristezza. Se ti è successo, seguimi perché ti spiego cosa sono gli ancoraggi e come è possibile uscirne fuori. Musica alla radio, stai scorrendo nella tua auto, stai guidando e all'improvviso, mentre sei felice, sei lì che canti e ti diverti, arriva una canzone e è immediatamente in te. Il buio, un'emozione di negatività, un'emozione di tristezza. Ti è capitato? Beh, se questa cosa è successa può essere accaduta anche al contrario, che questa canzone abbia portato in te un'emozione positiva, ma in entrambi i casi significa che dentro di te c'è un ancoraggio, un ancoraggio legato a quella canzone. Magari quella canzone l'hai ascoltata in un momento triste della tua vita, della tua infanzia, quando ti sei lasciato con la tua fidanzata o con il tuo fidanzato e quindi in quel momento quella canzone si è legata a quell'emozione. Se invece quella canzone l'hai ascoltata con i tuoi amici mentre ti stavi divertendo, mentre vivevi un momento felice della tua vita, quella canzone ogni volta che tornerà ti riporterà quell'emozione. La canzone che arriva ad oggi è l'attivatore che riattiva appunto quell'ancoraggio positivo o negativo che c'è dentro di te. Bene, questo accade non soltanto per quanto riguarda una canzone, ma anche per quella che è la nostra quotidianità, per quelli che sono gli stimoli che generano delle risposte, i meccanismi stimolo-risposta dentro di noi, attivano quegli ancoraggi che eventualmente abbiamo creato nella nostra vita, ma anche in altre nostre vite. Tutto ciò che è vissuto dalla nostra anima, dalla nostra energia, ci ritornerà sempre. Com'è possibile venirne fuori? Andando a far collassare quell'ancora, legando a quell'ancora un nuovo sistema, una nuova emozione, una nuova realtà. Si può fare, si può fare con l'ipnosi, scavando in profondità, si va a ricercare la motivazione di quella reazione, quindi si va a ritrovare quell'ancoraggio, lo si fa collassare e si rigenera quella che è la nostra risposta. Una risposta nuova, una risposta totalmente diversa, che è più congeniale alla nostra qualità della vita, al nostro benessere psicofisico. Bene, per comprendere ancora di più, clicca sul link che trovi qui sotto per una chiamata informativa.